Buongiorno a tutti, eccolo. Grazie, grazie di essere venuti, grazie della affollata presenza. Sono veramente contento di vedere tutti voi qua dentro, quindi interessati a Amazon, ma anche quanti eravamo giù prima all'inizio? Più di 200? Bene. Quindi secondo me ottima reazione del tessuto imprenditoriale italiano. Che, che vede il mobile come una, una via d'uscita da questo momento di crisi socio-politico-economica in cui tutti viviamo eh, oltre a Amazon cioè, già in Italia ci sono parecchi casi di successo che secondo me dobbiamo celebrare dopo di me ci sarà Music Smash, per esempio un grande esempio di super successo tra l'altro largamente spinto da Android eh, e quindi... Dobbiamo, dobbiamo spingere secondo me il 2014 sarà un bell'anno eh, vediamo cosa riusciamo a fare a Torino Milano, Roma i vari, i vari hub per spingere, spingere questa economia comunque io sono qui in veste di ambasciatore del mondo, del mondo Amazon e vi parlerò di due cose la prima, rapidamente sarà un overview di cosa sta facendo Amazon sul mobile e nello specifico eh, per gli sviluppatori Android, la seconda che non c'entra con Amazon, però sono dei consigli per tutti voi su, sulla base, sulla monetizzazione dei vostri, delle vostre app e dei vostri giochi. Abbiamo preso i top 50 game developers e tutti gli altri, abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto cosa fanno i top 50 che gli altri non fanno e magari questi, questi dati possono essere d'aiuto se qualcuno di voi è un game developer o si accinge a farlo. Ok? Quanti di voi conoscono... Vabbè, aspetta facciamo, facciamo un'altra domanda quanti di voi hanno acquistato su Amazon negli ultimi tre mesi? ok, bene quanti di voi conoscono invece lo, lo store di Amazon l'app store di Amazon? bene, cominciamo vuol dire che un pochino di, di lavoro l'abbiamo fatto l'Amazon App Store è stato lanciato l'anno scorso un anno e mezzo fa in Italia, quindi siamo super super giovani ma 2014 vedrete delle belle andiamo, andiamo subito in it Super confidential tutto ovviamente. Allora, Amazon ha una mobile strategy che è estremamente eh, articolata. Tutto parte, tutto parte dalla, dal concetto per cui qualunque servizio di, di Amazon deve essere eh, utilizzato da qualunque cliente, qualunque piattaforma eh, egli si trovi a, a navigare. Quindi, eh, se, per esempio, guardiamo la... La, la prima app lì in basso, l'Amazon Shopping App se io voglio comprarmi un Toserba voglio poterlo fare dal PC, dal Mac, dal, dall'iPad dal, dal Samsung Tablet ovviamente dal Kindle Fire o da un telefono Android e questo, questo atteggiamento di Amazon di essere ovunque si applica su tutte le, le Amazon Properties parliamo di Kindle ovviamente parliamo di, eh, di IMDB parliamo di MP3, di Cloud Player eccetera oggi andiamo più a parlare di, di Amazon App Store Cos'è l'Amazon App Store? L'Amazon App Store è il luogo dove le app e i giochi vengono distribuiti e, e, si, e vive di due anime una è il Kindle Fire e l'altra è Android Quindi Kindle Fire è il tablet numero uno eh, negli Stati Uniti su Amazon che è stato lanciato un paio di anni fa e Android, beh, sapete tutti cos'è no? Eh, Amazon App Store per Android è l'app la, che consente ai clienti di comprare le applicazioni e i giochi Benvenuti, vengano! E un attimo il tempo ragazzi vi dico subito perché se io sono un, un, un utente Android e ho, e ho un, un telefono un Samsung, un HTC e ho Google Play installato perché mai dovrei scaricarmi un'app che magari trovo altrove da, da Amazon App Store sono tre motivi e, e molti altri arriveranno nel 2014, ma non ve li posso dire ancora purtroppo. I motivi sono, uno, tutte le app su Amazon sono testate, quindi nel caso in cui una persona non è magari tech savvy come siamo tutti noi, ma lo è un po' meno, avere una, un ente trusted che fa il testing eh, è, una, è un elemento di rassicurazione. Due, la, la fiducia in Amazon e le transazioni è senza pari, per cui adesso io no, non... Eh, No, no, non so come, come, qual è il vostro atteggiamento nei confronti di Amazon però sicuramente è, è verosimile che un utente che ha acquistato su Amazon ha costruito la fiducia e sa che se compra un'app e qualcosa non va verrà, verrà, restito, verrà può contattare il customer service e, mh, ottenere rimborsi avere chiari, chiarimenti su qualunque eh, possibile dubbio infine, infine vantaggio economico noi abbiamo una, un programma per adesso limitato le applicazioni paid per cui ogni giorno c'è un'applicazione paid che viene messa gratuita e questo è un grande vantaggio per, ovviamente per l'utente che si trova a scoprire nuovi giochi e nuove applicazioni e anche per gli sviluppatori che hanno un metodo eh, diciamo un growth hack per raggiungere centinaia di migliaia di clienti in un giorno solo l'altro ieri abbiamo fatto una free app of the day con uno sviluppatore italiano che si chiama Heartbeat Interactive non so se lo conoscete hanno fatto un gioco che si chiama Dooms and Destiny un RPG eh, così un po' umoristico è andato super bene negli Stati Uniti e quindi sono super contenti nel 2014 avremo un sacco di altre cose ma non ve le posso ancora dire purtroppo istruzioni, istruzioni interne ma insomma stay tuned, dal punto di vista invece degli sviluppatori io sono iscritto alla mailing list dei lanci di Amazon dentro Amazon e ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, non tutto è visibile però ogni giorno c'è qualcosa di nuovo e qual è lo scopo? È consentire a tutti voi sviluppatori di raggiungere un maggior numero di clienti possibili fare in modo che i clienti siano engaged monetizzare al meglio e infine avere il massimo della semplicità per testare e, e gestire le app sulla monetizzazione parleremo a lungo ma solo un'osservazione io utente Amazon sono abituato a acquistare su Amazon mi fido del metodo di pagamento mi fido del, del transaction so che ancora se chiamo il customer service non avrò problemi questo si traduce direttamente in una monetizzazione per utente che è world class. Flurry l'anno scorso ha fatto un'analisi e, e Amazon è più di quasi quattro volte eh, più di Google Play e un par, il 90% rispetto a iOS. Quindi questo già per darvi un assaggio. Andiamo rapidamente attraverso i servizi eh, di Amazon e poi andiamo subito alle best practices sulle monetizzazioni che sarà il succo della, della presentazione. 200 milioni di global active user tutti i giorni, ehm, di global active users worldwide, quindi vuol dire 200 milioni di persone che comprano rutinariamente su Amazon, e 100 milioni unique visitors mensili, con 6 visite al mese, quindi no, più di una volta a settimana. Quindi una larghissima customer base di utenti che tornano, acquistano e si fidano. E poi le piattaforme eh, di distribuzione. Uno è il Kindle Fire, top selling item negli, negli US da quando è uscito e poi Amazon App Store ha grandi piani di espansione su Android in generale quindi stiamo facendo un sacco di deal con gli OEM e mobile carriers per esempio siamo già preloaded su Verizon siamo già preloaded su US Seller siamo già preloaded su Deutsche Telekom e stiamo facendo negoziazioni con parecchi altri, altri mobile operators worldwide parliamo di monetizzazione per utente Questa slide che vedete qui è una slide, un'analisi fatta da Tiny uno sviluppatore indipendente americano che ha trovato eh, ha lanciato il proprio gioco eh, che si chiama Tiny Village eh, su tutte le piattaforme in contemporanea e ha analizzato la performance in termini di ARPU e come vedete eh, erano parecchio contenti delle performance di Amazon alla luce di quanto vi ho detto prima con eh, guardate in basso a destra con una monetizzazione per utente sulla piattaforma Amazon addirittura 80% più alta rispetto a, a iTunes e, e 6, 12, 18, quasi tre volte più alta di, di Google Play, questo unendo sia Kindle Fire sia Amazon App Store per Android. Quindi di questo siamo molto orgogliosi e continueremo a lavorare per migliorare questi, questi numeri. Non, è, non finisce qui. Per gli sviluppatori abbiamo creato, ripeto ogni giorno ne creiamo uno nuovo dei, dei servizi che aiutano la monetizzazione se siete uno sviluppatore, uno sviluppatore di giochi potreste essere interessati al Game Circle quindi una piattaforma di engagement e di leaderboards che, eh, che eh, consente ovviamente agli utenti di utilizzare la stessa app su diversi dispositivi inclusi iOS, inclusi Android inclusi Kindle Fire, inclusi tablet e phones eh, in modo del tutto seamless con la eh, tecnologia che si, si chiama WhisperSync Risultato: 80% più um, ARPU, 33% conversion rates in più e 38% di orders per paying customers in più. Un'altra cosa che solo Amazon può fare. Chi sono io per impedire a un utente di eh, trovarsi dentro, dentro un'app e acquistare un oggetto fisico connesso alla app? No? Immaginiamo un gioco, in Birds, chi sono io per impedire che, che un utente compri un pupazzo. E lo posso fare con un'API integrata dentro l'app in modo tale che, venga, ehm, che emerga una, una finestra di in-app process esattamente come quella che trovate sull'in-app normale e con un one click mi ritrovo a casa nei giorni successivi il pupazzo. E come oltre ai pupazzi potete fare qualunque cosa che c'è su Amazon. Per esempio immaginate un'app un di fitness chi sono io per vietare di, di acquistare un'app, di acquistare un paio di scarpe che, si, che, si, che, che matchano con un mestiere di corsa e via dicendo. Oppure, caso reale, chi sono io per impedire a questo utente di comprare una rotola Ananas. E quindi questa è una cosa che può fare soltanto Amazon. Altra cosa che Amazon sta facendo per migliorare la, la, la monetizzazione e il reach degli utenti è l'Amazon App Store Developer Select. Cosa succede? Voi fate un'app che funziona bene, un'app che è bella, un'app che è HD, un'app che integra alcuni servizi base di Amazon. Amazon automaticamente detecta questa, questa qualità e vi qualifica per partecipare all'App Store Developer Select, automaticamente donandovi 500.000 ad impressions in US, così for free, dedicated merchandising, quindi placement sull'App Store home page e non soltanto, e in aggiunta offre ai clienti che andranno ad acquistare la vostra app o acquistare i vostri prodotti in app un beneficio monetario, cioè restituisce il 30% di quello che hanno acquistato in, eh, in coins, Amazon coins, che è una moneta virtuale di Amazon lanciata in US. Quindi c'è un circolo virtuoso, voi avete visibilità, l'utente è contento perché risparmia il 30%, e quindi ci immaginiamo che questo risolve il grande pain point degli sviluppatori indipendenti, che, che è quello, se non raggiungo i top 10, i top 20 in classifica, non, non ho la visibilità sufficiente questa è la risposta di Amazon non solo, con la scala vengono dei problemi per esempio i costi di server e, e AWS si dà 25% off giusto un glimpse su quello che, che, che, che Amazon sta facendo altra cosa unica di Amazon è i Mobile Ads API cosa, cosa sa Amazon dei propri clienti? casino di roba, soprattutto la loro storia di, di, di, di acquisto quindi è in grado di targetizzare gli ads in maniera super efficiente abbiamo lanciato da pochissimo la, questa piattaforma quindi non ho eh, dati ufficiali da condividere però abbiamo degli, degli esempi, lo vedete qui in basso eh, Games2Win, 287 ICPM eh, dollari eh, questo è un dato, un dato suo, quindi siamo anche di questo siamo orgogliosi questo, tutto questo fatto gli ultimi 6-9 mesi, quindi per dire quanto siamo seri su questi, su questi aspetti milioni di altri servizi su cui glisso e poi un altro vantaggio che avete sono io e Alessandro che è sparito e il mio team che siamo a disposizione totale, cioè alzate la cornetta mettete l'app, cerchiamo di lavorare insieme per magari organizzare un featuring fare, fare delle iniziative di visibilità sia in Italia che possibilmente anche all'estero questo è un altro beneficio che Altrimenti altrove magari non trovate quanto mi devo sbattere per mettere un'app su, su Amazon App Store? risposta, poco o nulla nel 75% dei casi, zero. nel rimanente 25% soltanto l'integrazione dell'API, per esempio proprietaria, l'in-app purchase chiaramente è anche nel vostro interesse utilizzare l'in-app purchase di Amazon e via dicendo abbiamo qui fuori un po' di Kindle Fire quindi se voi avete APK eh, in una chiavetta o in una chiavetta perché la wifi non va eh, datecelo e li testiamo subito e eventualmente li mettiamo su in no time ok questo è solamente l'introduzione tutto chiaro? Ok, adesso andiamo su una parte un po' succulenta che a me piace parecchio che è la monetizzazione qui non vi parlerò più di Amazon quindi parlerò soltanto di delle delle best practices magari, magari vi interessa cosa abbiamo fatto? abbiamo preso abbiamo analizzato i top 50 sviluppatori di giochi su, su Amazon e tutti gli altri e abbiamo visto cosa fanno i top 50 e cosa fanno tutti gli altri e quali sono le differenze e, e ci sono risultati interessanti poi ditemi cosa ne pensate questa era una presentazione fatta per essere stand alone quindi l'introduzione ve la risparmio Prima osservazione, lo sapete tutti, IEP in App Purchase adoption è, è, sta, sta aumentando. Un anno fa, se, se facciamo 100 l'adoption di un anno fa, adesso siamo a 155, quindi già 55% in più in soltanto un anno e questo è un dato di, di sei mesi fa. E dati più recenti dicono che questo trend sta assolutamente continuando, e lo sappiamo: il 97% dei, dei, dei giochi sono freemium ormai. E, insomma la strategia full paid di transaction la sta un po' decadendo quindi cosa stanno facendo i top 50 vi ho spiegato già il concetto quindi vado veloce questo, attraverso queste slide prima cosa andiamo a vedere l'engagement degli, degli utenti dopo il lancio al lancio e nei giorni successivi questa qui è una slide che descrive cosa fanno gli utenti dei top 50 quindi i migliori giochi hanno questi, gli utenti dei migliori giochi hanno questo comportamento picco all'inizio ovviamente un piccolo decay dell'installato e anche degli attivi ovviamente gli attivi sono di meno degli installati vediamo cosa fanno gli altri cosa succede agli altri avete visto? quasi niente cioè, quindi questo cosa ci dice che anche gli sviluppatori che non sono nel top 50 quindi tutto il resto degli sviluppatori hanno comunque dei giochi che, eh, che gli utenti continuano a utilizzare, rimangono attivi in, in percentuale veramente eh, minima. Quindi questo magari non giustifica la, eh, la differenza che poi c'è in termini di revenue tra i top e tutti gli altri. Quindi questo già secondo me è un insight. Allora cosa abbiamo detto? Ok, questo, questo aspetto magari non è fondamentale. Andiamo a vedere cosa succede alle sessioni. Dividiamo la, il comportamento dell'utente in due pezzi. Il primo, il numero di sessioni per ogni utente. Il secondo, la lunghezza di ciascuna sessione. Facendo il prodotto si ottiene la totale durata, il de totale tempo che l'utente impiega all'interno del gioco, giusto? Chiara la slide? Ok. Blue, top 50, arancione tutti gli altri. Andiamo a vedere che succede. Allora, il, il primo, la prima la prima torta dice che più o meno il numero di sessioni siamo lì, top 57, gli altri addirittura 7,4 di più la lunghezza della sessione però già è un pochino in vantaggio anche se molto, molto bilanciata i top 50 riescono a mantenere l'engagement uh, un po' più alto quindi l'utente sta 2,9 minuti contro 2,3 facendo il prodotto ottengo 20, 14,4 piccolo, piccolo vantaggio per i top 50 ancora non giustifica forse il grande differenza di revenue, andiamo avanti day one, avete visto? il numero di sessioni è sempre lo stesso, più o meno anzi, il resto guadagna ancora invece la, la lunghezza di ciascuna sessione è aumentata 3,5 contro 2,4, il vantaggio aumenta sempre di più adesso vi risparmio il, tu, tutti i giorni fino al trentesimo, però potete immaginare dove stiamo andando capito? al day 30 abbiamo 18,9 minuti sui top 50 e soltanto 7,3 sugli altri quindi quasi tre volte tanto quindi gli utenti i sviluppatori dei top 50 sono bravi a tenere eh, i giocatori a lungo e engaged quindi fare in modo che non soltanto tornino, tornano anche gli altri ma che ci stiano a lungo ovviamente questo che, che feedback vi dà? non è immediatamente actionable nel senso è chiaro che è un problema probabilmente di, di prodotto no però vi da, vi da un, un indizio mi devo focalizzare su continuare a farli ritornare oppure mi devo focalizzare a tenere il gioco che sia, a realizzare un gioco che sia super engaged engaging posto? chiaro? era chiaro? ok andiamo a vedere un altro, un altro aspetto andiamo a vedere il, il, il soldo il, il soldo vediamo cosa succede al top 50 versus il resto okay. come, come facciamo a calcolare l'ARPU, Average Revenue Per Paying User lo dividiamo in due pezzi uno è il, il numero di oggetti acquistati da ciascun utente paying e il resto, l'altro pezzo è quanto costa ciascun, ciascun, ciascun oggetto facendo il prodotto tra il numero di, il numero di oggetti e l'average price ottengo l'ARPU facciamo la stessa analisi di prima e cosa, cosa osservo? Numero di oggetti. 109 versus 100. In top 50 più o meno siamo lì. Però già come average selling price stiamo parlando, stiamo parlando di, del 41% in più. Quindi sembra già che i top 50 sono in grado già dai 0 di estrarre un valore del 41% più alto per oggetto da ciascuno degli, degli utenti. Questo si traduce in 54% in più di ARPU. La cosa va indovinate un po' dove andiamo a parare va sempre di più aumentando il picco addirittura è addirittura al dei 7 in cui stiamo parlando di più di due volte e mezzo ancora una volta se guardate il numero di items sempre lì, soltanto il 12% in più non giustifica molto però il prezzo medio due volte e mezzo poi scende un pochino insomma poi si, si modera tutto Ok, quindi anche questo cosa vuol dire? Vuol dire che dovete andare back alla vostra app e alzare tutti i prezzi? No. Correlation is not causation. Quindi questo qua è un, qua è un risultato ex post, non, vuol, non vuole dire necessariamente che i vostri prezzi sono troppo bassi. Però può voler dire, può voler dire magari che c'è un problema di assortimento, può voler dire magari che non ce l'avete proprio, che, oppure che... È, L'utente non è spinto a, a acquistare questi average selling price alti, cosa che invece i top 50 sono bravissimi a fare. Altra analisi, chiaro questo? questo? Okay. Altra analisi, assortimento e price point. Questo qui è l'assortimento su Amazon a gennaio 2013, quindi un anno fa. Come vedete abbiamo diviso in assortimento, in percentuale di oggetti presenti nei vari bucket di prezzo e quante, quanti di quegli oggetti vengono venduti. La cosa che salta all'occhio, secondo me, è una disparità enorme tra la disponibilità di oggetti e le effettive vendite. Quindi la, cioè, pardon, tutti gli sviluppatori, la maggior parte, degli sviluppatori si, aff, si affrettano a mettere 0,99 items, eppure quelle vendite lì sono soltanto il 6%, stiamo parlando di units, non di grossing, quindi soltanto il 6% di units viene venduto in quel bucket, mentre il 20% su 19,99, su cui il focus degli sviluppatori è basso, è tra i più bassi, 6%. Secondo me questo è super, super insightful, e l'hanno capito bene i top 50. Se guardate la distribuzione invece sui top 50, vedete subito che c'è molta più. Eh, più, più c'è cioè molto più allineamento addirittura 0,99 eh, non hanno quasi nessun impatto quindi questi sono le, i super booster di Candy Crush insomma pensate queste robe qui avete detto qualcosa? Eh, no, no non credo, l'abbiamo fatto dopo però quindi secondo me queste sono già delle delle analisi interessanti, non so se siete d'accordo, poi magari facciamo due domande visto che siamo abbastanza intimi oh, questa slide non l'ho fatta io, non so cosa, cosa vuol dire Vabbè. andiamo a vedere cosa, cosa fa la gente nel tempo guardiamo questa slide a parte i ripple che sono legati ovviamente alla, agli orari del giorno e della notte si vede subito che la, gli acquisti in app sono concentrati naturalmente all'inizio però c'è una long tail di, di acquisti andiamo più in dettaglio prima, prima osservazione il 18% di un customer's value è fatto nel primo giorno quindi stiamo parlando di quel picco prima del, del 24 quindi immediatamente la il primo, prima osservazione il primo feedback actionable è non aspettiamo che, che, che l'utente passi un giorno cioè, non, non giochiamoci il 18% de, del valore eh, non creando dei meccanismi per cui l'utente si trova già nelle condizioni di acquistare qualcosa poi che succede? Però, il 44% dei repeat purchases avviene uno, entro un'ora dal, dal purchase pre, precedente e questo si ricollega al discorso delle session prima i top 50 hanno delle session lunghe e, e, e stimolano il repeat purchase che invece se hai una sessione corta è, è una cosa che non avviene no? quindi questo è un altro dato secondo me, importantissimo infine 56% degli acquisti sono repeat purchases ma soprattutto 62% del revenue avviene dopo i primi 7 e il 35% dopo i primi 30 giorni quindi ok che c'è il picco all'inizio quindi dobbiamo estrarre valore subito però non dimentichiamoci della long tail alla fine la long tail è quello su cui i giochi come non so Candy Crash e compagnia fanno il 62% remino dopo i primi 7 giorni quindi se noi non siamo in grado di creare delle condizioni per cui l'utente si trova a, a, a, a trova del valore a stare nel nostro gioco ed è disposto a pagare per quello sto so perdendo il 62% della fetta della torta chiaro? <ride> bene Um, in realtà questo era il succo, il succo della presentazione andiamo avanti con altre piccole osservazioni selezioni quanti oggetti devo mettere? troppi, troppo pochi? come vedete qua più ce n'è meglio è in realtà poi c'è un limite che vedremo successivamente però l'ARPU è più alta man mano che vado su con gli, con gli oggetti 5 oggetti sei, 6, 10, 11, 15 addirittura 169% rispetto al bucket centrale questo altro, altro dato, la legge di Pareto ha, ha non so, ancora più spinta, il 2% dei customer tra, crea il 30% delle vendite, quindi c'è un, be, un bel, un'estrema un, un polarizzazione delle revenue, questo forse non è una novità, per me lo era nella, nella quantità, non nel, nel fenomeno in sé, cioè il 2% genera il 30% delle sales, è abbastanza un numero importante. Altra osservazione, anche questa è intuitiva però, vale la pena pensarci, il prezzo che la gente è disposta a pagare aumenta nel tempo. Primo giorno, fatto 100, primo giorno, dopo 30 giorni siamo arrivati al 160%, 60 volte di più, Se, pardon, 60% in più. Questo è intuitivo, l'utente sa quello che si aspetta, sa che... Perfetto, grazie. Sa, sa cosa aspettarsi, ha fiducia nel gioco, si è già, si è già così cottato in casi precedenti, quindi ha la, la fiducia al massimo è disposto a pagare di più. Molto semplice. E... Facciamo un bel wrap-up. Chiaro tutto questo che ho detto fino adesso? Spero che sia stato utile, non ho più niente da dire, solamente un paio di. un, un riassuntino. tiriamo gli utenti engaged e qua la piccola marchetta Game Circle, 38% di engagement in più. Use notification è un altro meccanismo ovviamente con cui questo può, eh, può avvenire. Un di best practices che abbiamo, che abbiamo scoperto che eh, emergono da quanto detto prima. Facciamo in modo che l'utente sappia quello che, de che deve fare, no? se io voglio fargli comprare qualcosa, spiegamoglielo, creiamo dei tutorial. Vediamo in questo caso per Shop Story di Team Lava: ci sono delle frecce, c'è eh, il, il balloon che spiega cosa fare. Non vogliamo assolutamente che l'utente non sappia come come spendere i soldi? Quello è un problema. Allo stesso modo, spieghiamo all'utente come consumare gli oggetti che ha, che ha acquistato. Questo è un caso di Card Drop, per esempio. Se io non gli faccio vedere che ha dei crediti da utilizzare perché li ha acquistati prima, lui non, è, non, gli, non li spende e quindi non ne percepisce il valore. Cosa molto semplice. Make it easy to shop. Non creiamo dei, creiamo una, uno, uno shop dentro l'app che sia il più possibile semplice, chiaro, con dei price point eh, ben definiti e a proposito di price point, non esageriamo, non ci deve essere 0,99, 0,1,45, 1,99, 2,52, tra 6 e 10 price point è il, numero, il numerino magico, più, più verso i 6 che più verso i 10, quindi 1,99, 4,99, questo l'aveva capito bene Apple ai tempi, no? c'erano i buckets se vi ricordate. no? Localization, non, non dico niente di nuovo qua, però ragazzi ho visto, ho visto di quelle localization che... che sono imbarazzanti se noi italiani vogliamo andare all'estero dobbiamo avere tutto a prova di bomba deve esserci una localization perfetta in tutte le lingue specialmente l'inglese niente strafalcioni utilizziamo i tra traduttori ufficiali madrelingua ma lo dico in modo accorato perché, perché veramente è una, è una cosa che danneggia moltissimo moltissimo e poi insomma utilizzate i mobile as questo qua è veramente one to one, cioè se dovete fare un add, mettetelo, mettetelo che occupi tutto il device e non, e non metà se sennò no la conversione è bassa e basta nella fattispecie è un terzo. Ok? Io il recap ve lo faccio? Ve faccio il recap? Quanti minuti abbiamo? Non ve lo faccio, va bene, non è niente recap. Però credo che siamo andati in modo abbastanza schematico e spero che eh, la, le informazioni date siano, siano utili io sono Raffaele Ganizzaro la mia mail è davvero davvero davvero founder raffaele chioccio l'amazon.com quindi come jeff amazon.com però non proprio uguale se, saremo qui fuori quindi se avete l'APK datecelo e facciamo dei test vediamo se funziona lo mettiamo su, 75% dei casi dovrebbe e se volete fare trarre beneficio da Amazon App Store developer.amazon.com fate il vostro account e contattatemi raffaelechiocciolaamazon.com Grazie Perfetto, Perfetto. no ma no, no.